Passerei quindi alla seconda relazione del dottor Andrea Panico um, il dottor Andrea Panico è uh, uh, psicoanalista e psicoterapeuta vive e lavora a Milano è presidente di Telemaco grazie, presidente di Telemaco Jonas Milano membro dei consigli direttivi di Jonas Onus e Jonas Italia docente IRPA, socio della società milanese di psicoanalisi ha recentemente pubblicato il libro Bachman a cobra di pipistrelli, l'adolescenza come la metafora della psicoanalisi, edito da pagina 8, all'interno della casa editrice, dirige anche la collana Futuro Anteriore, e ha curato, proprio durante eh, l'emergenza pandemica, il book digitale scaricabile gratuitamente dal sito Giovanni Italia, clinica del lockdown. Si occupa nella sua attività eh, professionale di clinica degli adulti e degli adolescenti appunto il dottor Panico ci parlerà, come dicevamo, degli effetti del Covid sui adolescenti, depressione <coughs> e isolamento eh, e in particolare, eh, per collegarmi a quanto detto la professoressa Bolpato eh, diciamo alla, anche allo stigma sociale di anche gli adolescenti sono in parte stati eh, oggetto in questi, in questi due anni, come spesso considerati diciamo, come vettore del virus, come giovani vettore di contagio, poiché magari più, eh, eh, più eh, in linea ad assembrarsi rispetto alle persone adulte, considerati diciamo, più responsabili. Ecco, questo perché? Perché probabilmente forse gli adolescenti più di altre categorie hanno subito eh, il peso della, di, alcuni, eh, di alcuni fenomeni, di alcuni, eh, del confinement. Diciamo, L'isolamento che la pandemia ci ha, uh, in cui ci ha diciamo, portato. Per cui se ne parla con una relazione eh, proprio sul tema. Grazie. Grazie a voi. Quando avevo 16 anni suonavo la batteria, quindi con i microfoni non me ne intendo tantissimo, facevo più casino. Dunque, beh, innanzitutto, grazie dell'invito, grazie a voi per essere qui questo pomeriggio eh, di vigilia del. Della, della chiusura e delle limitazioni, non so come dirla adesso, eh, rispetto a mascherine e quant'altro. e Ringrazio molto anche la professoressa Volpato perché mi ha fatto una quindicina di assist rispetto a quello che eh, pensavo, penso, penserò di dirvi eh, questo pomeriggio. Non ho preparato una relazione scritta, ehm, ma perché appunto, come, un po' come musicista, mi piace comunque improvvisare. Ehm, poi di giorno faccio psicanalista e quindi mi tocca ascoltare quello che è il lato oscuro della luna, sempre per rimanere in tema di, di musica, ovvero il disagio, le difficoltà, eh, i sintomi eh, delle persone, le sofferenze delle persone che come eh, non c'è bisogno di Freud per eh, ricordarlo, negli ultimi due anni si sono piuttosto acuite proprio in virtù di quello che è successo con, con il coronavirus. È successo quello che è successo, si diceva qualche tempo fa, rispetto al virus. L'assist principale che mi ha fatto la professoressa però eh, torna indietro di, di cent'anni. Nei psicanalisti abbiamo questo vizio di continuare a fare riferimento a Freud. E, in particolar modo a un testo che per quanto mi riguarda è eh, il testo principe della teoria psicoanalitica ovvero non è l'interpretazione dei sogni, non, è, eh, non sono neanche i tre saggi eh, sulle teorie sessuali, per quanto questi testi ovviamente eh, contribuiscano in largo modo a inquadrare tutta la, la teoria della psicoanalisi e poi ovviamente i suoi conseguenti sviluppi che sono vari ed eventuali ma in particolar modo mi riferisco a un testo che appunto eh, è del 1920 casualmente esattamente cent'anni prima eh, dello scoppio della pandemia che è al di là del principio di piacere. Un testo molto vario eh, variegato eh, all'interno del quale mh, Freud in buona sintesi eh, arriva a, teori a teorizzare quella conosciuta poi come pulsione di morte e che eh, per giunta all'interno della delle scuole di psicoanalisi eh, è raramente è stato considerato come un concetto degno di nota a parte la scuola eh, che fa capo a Jacques Lacan e a Melanie Klein. Ma perché ci interessa questo testo eh, che è un testo molto oscuro, molto, molto cupo, molto cinico, nichilista, negativo, chi più ne più ne mette insomma però il versante è quello del segno meno per intenderci, non certo del segno più, non è la buona novella quella che racconta Freud in quel testo. Ci interessa perché mh, Freud fa un'operazione concettuale eh, all'interno del, cioè all rispetto al sistema eh, psichico, che va appunto eh, in assoluta continuità, a mio avviso, poi magari la professoressa mi contraddirà, spero di no, però eh, in continuità con quello che la professoressa Volpato ci ha eh, raccontato eh, nella redazione precedente. Qual è questo concetto? Freud, sintetizzo perché non voglio eh, tediarvi più di tanto, ma mi serve questo per inquadrare eh, poi quello che è avvenuto... Eh, cent'anni dopo, in particolar modo appunto riguardo gli adolescenti. Freud teorizza due serie di pulsioni, che sono le pulsioni sessuali e le pulsioni dell'Io o di autoconservazione. Queste eh, due forme di pulsione hanno mh, un meccanismo proprio che eh, in buona sostanza andrebbe per quanto riguarda le pulsioni di autoconservazione, che sono quelle che ci riguardano, a voler limitare lo stimolo esterno in quanto produttore di tensione e quindi di disagio per poter stare bene. Non so se, stato, se sono stato chiaro. In buona sintesi, di nuovo, che cosa fa star male il soggetto, meglio ancora il soggetto dell'inconscio? La tensione che viene provocata da uno stimolo esterno. Se io limito lo stimolo esterno, di conseguenza limito la tensione e vivo in pace. È quello che Freud chiama attraverso Schopenhauer il principio del nirvana. Meno roba c'è di fuori, meglio sto dentro. Ovvero più alzo le difese rispetto al mondo esterno più il mondo all'interno è sicuro. Più le mura sono alte, solide, più c'è sicurezza al loro interno. Questo per quanto riguarda l'apparato psichico. Qual è il problema? Ed è questa cosa come dire, eh, potente del testo di Freud, che a partire da queste, che appunto Freud chiama pulsioni di autoconservazione, l'io si protegge da, dal mondo esterno, protegge se stesso da quello che potrebbe avvenire dal, dal di fuori, alla fine della fiera accade che l'io rimane l'unico abitante di una fortezza chiusa verso l'esterno e ci muore dentro. La cosa ancora più contraddittoria è che in questa spinta verso la morte il soggetto dell'inconscio ci gode, ovvero più sta male, più sta meglio, meglio sta, pardonate. è quello che io sintetizzo un po' a fumetti quando dico che quelli che hanno scritto sui pacchetti di si sierette il fumo uccide, sapevano il fatto loro, come mi diceva un paziente una volta, diceva, dottore com'è che le cose buone da mangiare di solito fanno male? Dico, guardi, a livello logico è l'esatto contrario, sono buone perché fanno male, questo è il funzionamento maledetto dello psichismo che Freud è nuclea in questo testo e che chiama al di là del principio di piacere e che chiama quindi pulsioni di morte, in opposizione alle pulsioni sessuali, che sono invece le pulsioni più propriamente di vita, più erotiche, Eros contro Thanatos. Questo paradigma, che spero di aver sintetizzato senza far ribaltare il padre della psicoanalisi nella tomba, è qualcosa che si è dato alla luce del sole negli ultimi anni, in particolar modo poi per quanto riguarda gli adolescenti, ma per quanto riguarda proprio il nostro mondo, e che Massimo Ricalcati ha denominato paradigma securitario della nostra società. Un paradigma appunto che vede all'esterno il nemico, come ricordava la professoressa prima, come modalità per rinforzare i confini interni. Ma in questo meccanismo, chi ci fa le penne poi fondamentalmente rimane il soggetto stesso. Per dirla con un'immagine neanche troppo metaforica, è quello che accade anche con eh, l'abuso, utilizzo sfrenato, chiamatelo come volete, di, di farmaci. Mi ricordo qualche anno fa sono andato a New York ho incontrato una, una persona che lavora per ehm, la casa farmaceutica che produce l'Occhi, che è una casa farmaceutica italiana, eh, e io dico questa persona, beh, chissà quanto ne vendi qua di Occhi, no? eri saputo un po' che gli americani appena hanno un brufolo prendono antidolorifico, no, no, dici, guarda, per loro è acqua fresca, in che senso per loro è acqua fresca? Sono talmente tanto a suoi fatti, dalla protezione del dolore, dall'innalzamento, dicevamo prima, delle, delle difese in questo senso fisiologiche ma anche psichiche che rispetto alla sofferenza che nel momento in cui hanno un mal di testa eh, gli ci vuole, a proposito di, in questo senso ovviamente metaforicamente parlando, gli ci vuole la bomba atomica per farselo passare, altrimenti eh, non passa nulla. Se noi traduciamo questo come un funzionamento collettivo, sociale, nonché soggettivo, capite bene che nel momento in cui ci hanno detto statevene tutti chiusi in casa, c'era qualcosa che come dire, andava un po' in continuità con quello che stava accadendo all'esterno. E questo per giunta in contrapposizione a un movimento diciamo, eh, diametralmente opposto del nostro discorso sociale che invece è quello teso eh, a far sì che i limiti, le imposizioni, i vietati vari ed eventuali abbiano completamente perso di senso. Non voglio fare la, la retorica del eh, si può fare tutto, non si può fare niente, eccetera, eccetera, però di fatto non andiamo molto lontano da questo. Quando ad esempio ascoltiamo i genitori dei nostri pazienti, dei miei, non è un pluralismo i status e, e ci dicono, ma no, io mica glielo do l'orario di rientro a sera, mia figlia ha 16 anni può tornare quando vuole. In che senso quando vuole? Perché tu pensi che tua figlia a 16 anni sappia quello che vuole e già tanto se lo sa un adulto quello che vuole generalmente, anzi, di sotto vengono in analisi proprio perché non lo sanno quello che vogliono, ma questo è un altro film, ma no, eh, io non gli do l'orario perché sennò poi divento un papà cattivo, una mamma cattiva, ah sì? Sì perché sennò poi non mi vuole bene, sintetizzo colloqui su colloqui di genitori che fondamentalmente dicono più o meno tutti la stessa cosa, piuttosto che no, l'altro giorno mia figlia è tornata alle 4 del mattino dalla discoteca, figlia quindicenne, sbronza, marcia e, e ha vomitato l'inverosimile appena si è distesa a letto. Io le ho detto che sono cose che succedono a quest'età. No signora, io e lei sappiamo che sono cose che succedono a quest'età. Tu o tua figlia devi dire che sono cose che non devono succedere, né a quest'età, neanche dopo perché altrimenti nel momento in cui ti manca la mancanza, direbbe Lacan, ovvero sei proiettato direttamente nella dimensione dell'angoscia, non sai più da che parte voltarti. Dire a un ragazzo torna quando vuoi vuol dire buttarlo come in una sorta di campo eh, sterminato dove all'orizzonte non si distingue nessun punto di riferimento il cielo casualmente nuvoloso non si vedono neanche le stelle e uno ti dice vai dove vuoi dove andate? dove andate se siete in un posto simile? non potete andare da nessuna parte rimanete immobili ti si deve dire torna alle 11, mezzanotte quello che ti pare insomma a seconda come dire, delle tradizioni familiari e soprattutto non pretendere che tuo figlio o tua figlia scocchi la mezzanotte al rientro a casa, manco fosse cenerentola, tornerà un quarto d'ora dopo, venti minuti dopo. Se torna il giorno dopo abbiamo un problema piuttosto importante, ma se torna dieci minuti prima vi assicuro che a 16 anni abbiamo un problema peggiore, perché vuol dire che abbiamo un adolescente che continua a rispondere adesivamente alla domanda dell'altro come se fosse un bambino. E negli ultimi 15-20 anni questi due movimenti, quindi quello della chiusura, quello della protezione, quello della sicurezza e quello del fai come vuoi, tutto illimitato, sono andati fondamentalmente a cozzare l'uno contro l'altro e è arrivato il Covid a metterne in luce tutte le contraddizioni. Quindi da un lato il ti proteggo perché se no ti fai male dal trauma, perché se no si traumatizza. Non gli dico di no, perché se no si traumatizza. Io vi ho fatto l'esempio dell'orario di rientro, ve ne posso fare 800.000 ovviamente. E dall'altro, il fai quello che vuoi, perché se no ci rimani male. Cosa è successo quando, cosa è stato, febbraio, marzo, non mi ricordo più, è arrivato in Italia questo benedetto, maledetto Covid, che dir si voglia. È successo, dicevo, che questa... Tensione è emersa in tutta la sua, appunto, contraddizione e a farne le penne, innanzitutto, per certi versi ovviamente, perché le penne le abbiamo fatte tutti dall'altra parte, sono stati in particolar modo gli adolescenti. Adolescenti che ehm, sono stati sempre più cresciuti nel tempo nella bambagia, Winnicott dice che è stato ulteriore della bomba atomica, in questo senso i riferimenti che faceva la professoressa prima uh, alla guerra ai conflitti al covid come guerra mi trovano assolutamente d'accordo con lei, cioè, io ho colleghi anche stimati che dicono no, è una guerra, no tesoro tu non sai che cos'è una guerra, cioè, vai in Siria, vai in Ucraina adesso e poi ne riparliamo, uh, non è stare chiusi sul divano a giocare alla playstation la guerra, per quanto mi riguarda, poi ognuno ha i suoi punti di vista. Vista, no? quindi come ti dicevo che il terrore della bomba atomica ha fatto sì che noi eh, andassimo piano piano sempre più eh, educando una generazione eh, a essere appunto protetta a poter fare quello che voleva al perché se no si traumatizza perché se no mio dio che cosa succede e eh, succede che ad esempio quando l'anno scorso mh, cioè anno scolastico 2020 2021 il liceo Parini di Milano occupa, il liceo Parini che ricordo essere stato l'avamposto del 68 milanese, occupa, io vengo a sapere dalla radio che erano dieci anni che il Parini non occupava. In che senso? Sono dieci anni che non occupi. Adesso, un mesetto fa ho fatto una conferenza con dei presidi, ho detto le cose che sto per dire a voi adesso... Ehm, Poco ci mancava che dovesse uscire dalla porta dei servizi, perché sennò mi venivano tutti addosso. Però al netto che le occupazioni sono illegali, questo e quell'altro, tu, tutto quello che vi pari, insomma, no? Però se un gruppo di adolescenti, se una scuola di adolescenti, se il liceo Parini di Milano per dieci anni non occupa, vuol dire che non c'è nulla di cui lamentarsi che va tutto bene, che c'è, come quando occupavo io, c'è pure la carta igienica nei bagni. E che cavolo! La carta igienica nei bagni non ci vuole. Noi dobbiamo porci come mondo adulto, come qualcuno contro cui andare, per quanto riguarda ovviamente il mondo giovanile. Non in tutto e per tutto ci mancherebbe, ma se ai sedicenni del Parini va tutto troppo bene, forse non va davvero tutto troppo bene. Perché l'adolescenza è scontrarsi con l'altro, nel bene e nel male ci mancherebbe. Un conto è occupare una scuola, un conto è fare le rapine a mano armata, ci mancherebbe. Però, come veniva ricordato anche dall'intervento fatto eh, dal pubblico rispetto alla relazione della professoressa Volpato, no? che ci ha fatto una panoramica dall'antica Grecia a oggi con una certa facilità, a proposito di mondo illimitato, con un clic vai dall'altra parte del pianeta, digitando su Google adolescenti, antica, Grecia, Sumeri, varie ed eventuali trovate frasi del tipo ma sti giovani d'oggi, non ci sarà più il futuro di una volta, non c'è scritto non lasciano il posto alle le vecchiette sull'autobus perché non c'erano gli autobus, ma il concetto è esattamente lo stesso. Non c'è scritto vanno con le mutande di fuori perché si vestiva in un altro modo. Ma l'adolescenza è sempre stato questo, e sempre sarà questo dall'altra parte. È sempre l'alieno, lo straniero a proposito, è sempre quel qualcosa che non rientra nel previsto. E invece no, noi come mondo adulto negli ultimi 10-15 anni abbiamo cercato di renderla prevedibile. Abbiamo cercato di renderla eh, seguibile, seguibile intendo proprio col, col GPS, no? Adesso si vendono gli strumenti che mettono la, la monetina nello zaino del bambino e sai perfettamente dov'è è vita natural durante. E eh no, perché sennò poi va, va a farsi le canne. No, no, no, non hai capito, le canne se le va a fare perché sennò non sa più come andarsene dalle tue grinfie. Il registro elettronico, vogliamo parlare di questo? Io ho una battaglia aperta con il registro elettronico. È una cosa tremenda. Per chi non ha figli adolescenti, per chi non vede adolescenti, probabilmente non sa di che cosa sto parlando, quindi faccio un piccolo riassunto. E questo è un registro, soltanto che non è cartaceo, perché lo dice il nome stesso, è elettronico, su cui vengono segnate assenze, presenze, voti e anche i compiti. Tutto, sotto lo sguardo eh, panoptico, mi verrebbe da dire, dei genitori che quindi sanno esattamente quando i loro figli entrano a scuola, quando escono da scuola, che voti hanno preso, che voti non hanno preso e che compiti devono fare il pomeriggio a casa. Adesso io non voglio fare come quel politico italiano che, da, che ha dato agli adolescenti dei bamboccioni, però l'effetto non, non va molto lontano da lì. Se io, ah, non devo farmela sotto per, quando arrivo a casa per dirti che ho preso 4 in latino, oppure per dirti che ho preso 8 in latino, quindi anche la gioia stessa di dirti quello che mi è accaduto. Perché intanto gli adolescenti, da che mondo è mondo, quando faccio le conferenze ai genitori, gli faccio fare il corretto. Com'è andata a scuola? Bene. Cosa è successo? Niente. Ma, sempre, ma faranno sempre così ed è giusto così. Ma se io gli tolgo anche quel brivido di dirmi che hanno preso nove in latino perché ci hanno dato dentro, perché forse le ripetizioni sono servite, si spengono. Se io non devo minimamente pensare di responsabilizzarli facendo scrivere loro i compiti sul diario perché ci pensa al registro elettronico, è chiaro che poi, come dire, altro che rifarsi il letto la mattina. Ma se io a maggior ragione li privo di quell'esperienza formativa, a mio avviso, parola di psicanalista, che è bigiare scuola, veramente non andiamo da nessuna parte. Tutti quanti presenti, ci, guarda, ci metto la firma a proposito di firme, che tutti quanti abbiamo messo la nostra prima firma legalmente accettata da maggiorenne sul libretto scolastico. Ciao, ho 18 anni, esco un'ora prima, trac, autografo. Adesso neanche se sei maggiorenne lo puoi fare, eh? anche il registro elettronico vale anche per i maggiorenni non so se l'esperienza della professoressa in università ma ci sono le mamme che vanno al colloquio con i professori in università che se la mia se ci avesse provato all'epoca cioè, no, non so dove saremmo questo, a questo momento e io come faccio a fuggire da tutto questo? come faccio a rivendicare quel margine di Primavera, di libertà, di corse nei prati, del mi faccio gli affari miei? Beh, c'è stata tossicomania, ci sono stati disturbi alimentari, adesso c'è il fenomeno del ritiro sociale. Sai che c'è? Già che tu mi controlli, H24, già che ti dico mamma, papà, non ho voglia di andare a scuola e tu mi lasci a casa, io a casa ci rimango direttamente tutto il tempo. Mi chiudo in camera, mi faccio gli affari miei. E non provate a stanarmi da lì, perché quello è diventato il mio ramo, manco mi chiamassi Cosimo e volessi fare il barone rampante. Quella camera è diventato il mio piccolo mondo, antico, forse, nuovo, non lo so. Quando è stato detto ai ragazzi, beh, sapete, ma dovete starci a casa, si sono incazzati. Ma come? No, ci sono un sacco di vignette, se vedete anche sulla settimana di che, che per me è un piccolo specchietto delle, della contemporaneità, dei genitori che spingono i figli fuori. Adesso non vogliono più uscire. È arrivato il Covid, improvvisamente, Ah, forse c'è della vita là fuori. Forse già che mi dicono che devo starci a casa, comincio a ribellarmi a questo e anzi a maggior ragione, e su questo secondo me ehm, cercherò di farvi fare un giro un po' contorto, però mh, di semplificarlo al massimo, secondo me noi come mondo adulto, come altro degli adolescenti abbiamo fatto un favore gigantesco a questi ragazzi nel momento in cui ci siamo mostrati totalmente inadeguati a loro e al loro discorso e alle loro richieste, perché finalmente l'altro non rispondeva, non sapeva che dire. L'altro genitoriale, l'altro scolastico, l'altro sociale, l'altro politico, non aveva le risposte. Finalmente! Altrimenti altro che continuare a imboccarli, perché, adesso citazione di alto livello, come dice Yoda, maestro Jedi, è il fallimento del maestro che diventa il più grande insegnamento per l'allievo. E laddove il maestro no, non ci arriva che io permetto all'allievo di metterci del suo. Se io ogni volta gli completo la frase, se io ogni volta gli dico «No, guarda, ci penso io», «No, guarda, lascia stare», se ogni volta gli semplifico le cose in modo tale che ci riesca, in modo tale da evitargli l'esperienza del fallimento, l'esperienza traumatica del fallimento, beh, il, il meno che mi posso aspettare è che domani eh, quello che eh, sarà uh, la classe dirigente non mi pagherà la pensione perché si aspetterà ancora che io gli faccia il letto. Ho fatto un po' un giro, no? Eh? Quindi quando diciamo no, perché noi dovevamo stare più attenti a questi adolescenti e la scuola, mica la scuola, nel dire lo, lo faremo, adesso basta didattica a distanza, adesso la scuola ci impegneremo. Come dicono no, certe battute che si trovano sui social, basta investire i soldi negli F35, investiamoli in cultura. Non l'abbiamo fatto. Ed è giusto così, non perché sia giusto così, perché è giusto a un certo punto passare la palla in mano ai ragazzi, passarla in mano agli adolescenti. È un problema, no, però passare la palla in mano agli adolescenti, perché questo è sempre Winnicott, ho detto che sono lacaniano, quindi cito gli altri gli psicanalisti, ehm... Winnicott dice che gli adulti devono fare il lutto della loro giovinezza per lasciare la palla appunto ai, ai giovani. Noi questo lutto non lo vogliamo fare. È molto più interessante andare a scatenarmi in discoteca stile grande bellezza 50 anni che pensare di passare il testimone. Eh, il Covid ci ha chiuso tutti in casa e ci ha costretto per certi aspetti, a, da un lato a fare gli adulti e quindi a poter dire che non avevamo le risposte e quindi a permettere ai ragazzi e agli adolescenti di mh, provare a farcela da soli, provare a inventarsi delle cose, provare a ribellarsi, provare a dire finalmente, dopo dieci anni di mancate occupazioni, no, il disgusto di cui parlava la professoressa prima. No? Il primo movimento soggettivo, lo dice la psicoanalisi, lo dice la psicologia sociale, lo dice più o meno la qualunque, è no. Quando un bambino rifiuta il cibo, beh, aspetta. C'è qualcuno dietro, no? Non fa tutto quello che io voglio necessariamente. Ma ha prodotto anche un effetto contrario a questo. Perché in alcuni casi che sono trasversalmente riconducibili alla qualunque, quindi non c'è struttura psichica che tenga, non c'è eh, livello sociale che tenga, socio-economico, culturale, niente. Il Covid. Ha preso la popolazione, tutta in particolar modo gli adolescenti, l'ha tagliata trasversalmente più o meno a Casaccio, non è proprio a Casaccio, perché ci sono delle fragilità su cui però non credo che farò in tempo a, a entrare adesso. e Poi, ripeto, non voglio fare delle lezioni un po', un po' troppo pesanti, diciamo, però su certa fascia della popolazione invece che eh, mettere in atto il movimento appunto contrario a quello della securitarietà, a quello del chiudermi dentro i miei confini per stare più al sicuro, eh, ha prodotto un irrigidimento ulteriore dei confini, ha prodotto, come citava prima Giulia, eh, ansie, depressioni varie ed eventuali. Tutti i ragazzi hanno l'ansia, tutti: l'ansia è il termine passepartout della generazione di oggi. Cosa c'hai? L'ansia. Cosa vuol dire? Non si sa. Però tutti hanno l'ansia. È veramente un termine passe -partout. Serve per dire che stai male, che ti trovi un po' a disagio. Ma questo è il punto che a me interessa eh, mettere in tensione con eh, il discorso, diciamo così, Covid. Tutta questa questione dell'ansia a proposito di guerre, eccetera, eccetera, non è qualcosa che va da solo. Sempre richiamando la nostra amata lezione freudiana sappiamo che i sintomi hanno un piede nel sociale. L'inconscio è anche sociale, il mentale è anche sociale, anche. Piede destro sta da una parte, sociale, il piede sinistro, sa, no, facciamo anche il piede sinistro, se nel sociale con questa ventata di progressismo, il piede destro perché l'inconscio è un po'... Eh, autoritario a suo modo, è un po' un fascista, un po' un despota, questa dimensione della, della securitarietà riguarda tutti, eh? non è questione culturale, politica, okay. è proprio il funzionamento psichico, c'è del fascismo nell'inconscio, c'è della chiusura, ed è soltanto la sua contrapposizione Eros che può come dire, forzare un po' le cose nella, nella direzione opposta, ma le pulsioni di vita e di morte sono impastate, diceva Freud, è laddove si disimpastano che nascono i problemi. Ma allora, se i sintomi sono anche sociali, dicevamo prima che se un ragazzo non si è mai, a 16 anni non si è mai sentito dire di no, cosa vuoi per cena a 7 anni? E non lo so che cosa voglio, dimmelo tu. Come ti vuoi vestire? Dove vuoi andare in vacanza? No, abbiamo portato i ragazzi in vacanza perché gli piace. Ma quanti anni hanno, hanno i ragazzi? Cinque. Ah, quindi decidono loro. Poi arriva una ragazzina a 16 anni con cui limonano tre volte e, e poi dice, no, sai, mi piace quell'altro. Ops. Qualcuno mi ha detto di no. Sbarello. Come minimo. E nel momento in cui mi trovo a fare una verifica, ma chiaro che ti sudano le mani quando fai le verifiche, tutti gli esami anche all'università no? un po' se la fa sotto, però un conto è un po' farsela sotto, un conto è farsi venire l'ansia, un conto è andare dallo psicologo. Io ascolto della, dei ragazzi che dico boh, ma davvero? Cioè tu mi stai raccontando che, eh sì, ma non è colpa loro, ci mancherebbe, non è colpa di nessuno perché non si va molto lontano dando le colpe piuttosto cerchiamo di piegare le cose verso la responsabilità, ma in un mondo dove tutto è permesso, a un certo punto nulla più è possibile, se non a fronte di ammalarmi, che sia ansia, quindi poi disturbi alimentari, quindi depressioni. I ragazzi di oggi vivono un po' in questo contesto, che dicevo, da un lato il Covid ha... Permesso di eh, spezzare e dall'altro invece ha eh, amplificato nel suo versante più mh, negativo, quello di, appunto della sintomatologia. E quindi il sintomo elettivo, a mio avviso, perlomeno al giorno d'oggi, è appunto quello del sociale. Che è una cosa molto. Al di là del molto grave, ovviamente, però è anche molto difficile averci a che fare, perché capite bene che se un ragazzo sta chiuso in casa, eh, va bene che Lacan diceva che quello che è terapeutico è andarci dall'analista, cioè in moto al luogo. No? Poi quello che dici, boh, chi lo sa. Però se manco ci vai, perché stai chiuso in casa, tanto che si stanno attivando tantissimi eh, servizi di eh, psicologia a domicilio perché si fa difficoltà a stanarli, a farli uscire. Ma in questo senso, sempre eh, nell'ordine diciamo così, delle contraddizioni, dei paradossi, eh, la cosa interessante è che da un lato è opportuno, direi così, che eh, l'altro dell'adolescente, quindi i genitori, i psicologi, la scuola, eccetera, eccetera, si occupi di lui, di lei, ma al tempo stesso io credo che è altrettanto opportuno che noi, come mondo adulto, chiamiamolo così, come altri, degli adolescenti, possiamo smettere di dare tutte le risposte. Dobbiamo fare dei passi indietro. Dobbiamo, non dico di non preoccuparci, ci mancherebbe. Però c'è un eccesso di. È come l'occhi di qui sopra. Se io sono assuefatto da farmaci, se c'è sempre qualcuno che fa le cose a posto mio, capite bene che è un po' difficile che io riesca a separarmi simbolicamente dal contesto familiare. La separazione di cui si tratta in adolescenza è una separazione, ho detto adesso, simbolica, lo dico ai genitori, signori, non, nessuno sta dicendo che vostra figlia a 17 anni deve andare a lavorare, eh, farsi la spesa, pagare i contributi, eccetera, eccetera, ha cioè, 17 anni, starà a casa, cioè, ci mancherebbe, ci pensate voi nei, nei limiti del possibile. Però la separazione è a doppia mandata, da un lato è l'adolescente che si deve separare, Dall'altro il genitore che deve permettere da un, da un lato all'adolescente di separarsi e dall'altro a lui, genitore, di separarsi dall'adolescente. Capite bene che se c'è uno che tira, a proposito di eh, deumanizzazione, <ride> come se fosse un cane al guinzaglio e quell'altro continua a tenere il guinzaglio, è poi il rischio che il guinzaglio si strappi. E allora sì che ci si fa male. Il Covid, secondo me, ehm, ha permesso paradossalmente, per certi aspetti, perché chiaramente le cose non sono così facili come ve sto spacciando, però eh, di resettare un po' questa, questa dimensione. E infatti quest'inverno tutti i licei di Milano hanno occupato, evviva, alcuni più volte. Hanno fatto occupazioni, cogestioni, autogestioni. Eh, era ora. Ma perché questo potesse avvenire, noi, perché qui non, ci sono, non ce ne sono di adolescenti d'altronde, quando si parla di adolescenza si parla ai genitori, si parla agli insegnanti, si parla agli psicologi, piuttosto che è raro parlare con gli adolescenti di adolescenza. Piuttosto si ascolta la loro versione, ma questo è il lavoro clinico chiaramente. Ma quando si parla con gli altri de, dell'adolescente, con l'altro dell'adolescente... Anche sotto il magistero del Covid, quello che continuo a ribadire, sarà la quindicesima volta che ve lo ripeto questo pomeriggio, è che innanzitutto, più che avere noi paure del fallimento degli adolescenti, avere paura che possano fallire, che non entrino in un'università. Adesso fanno gli esami di in ingresso all'università in, in quarta, in quarta superiore. Così si possono accappagare il posto. È vero, siamo noi che gli raccontiamo che il mondo è difficile, che è precario, eccetera, eccetera. Ma perché continuiamo al tempo stesso a rimboccargli le maniche? Cioè, scusate, le coperte, e far sì che non si rimbocchino le maniche. E allora, come come altro, quello che dobbiamo fare per certi aspetti è lasciare il campo loro, lasciare l'adolescenza agli adolescenti. Il Covid secondo me ci ha permesso questo, nel lato positivo, nel lato chiaro. Il lato oscuro della luna, dicevo, che invece ha acuito certe forme di sofferenza. Ma sono forme di sofferenza che continuano comunque ad avere un piede nel sociale. E noi come altro sociale Dell'adolescente, dobbiamo permettere a proposito di tenere i piedi in due scarpe agli adolescenti di fare dei passi che per 15 anni noi abbiamo permesso di fare, perché se no si fanno male, perché se no si fanno le canne, se no vanno al boschetto di Rogoredo a farsi d'eroina, se, no, se no, se no, se no, se no, se no, se no si sbuccia le ginocchia. Non va bene, io mi trovo a fare un lavoro clinico con gli adolescenti di un certo tipo, a sostenerli, a cercare loro di dare fiducia rispetto al loro desiderio, laddove intuisco che non si tratta di un capriccio, e dall'altro lato con i genitori a dirgli delle cose che gliele potrebbe dire mia nonna. No signora, non si dorme a letto con suo figlio se suo figlio ha 17 anni. No, signore, lei non deve aspettare il suo figlio sveglio tutte le sere. Perché, sì, con, con un occhio aperto, sì. Non, non deve aspettare che venga a cena, perché tutti i ragazzi di questo mondo all'invocazione all è pronto in tavola, ti risponderanno 5 minuti e ci sono. 5 minuti tu li aspetti, non un'ora e mezza. Eh no, se no mangia da solo e mangerà da solo. L'adolescenza è anche solitudine e anche trovare dell'altro al di fuori della famiglia. Ma se la famiglia è più adolescente dell'adolescente stesso, capite bene che non andiamo molto lontano. Tornando al nostro amato, maledetto, che dir si voglia, Covid, ehm, ha spezzato in parte questo meccanismo, facendone risaltare le contraddizioni. Da un lato, da un lato e dall'altro, eh, dicevo, acuendole. Quello che accadrà lo vedremo. Per ora, quello che mi sento di dire in, in, questo, in questo contesto è che ci sta che noi siamo, come parafrasando un film, che è La Meglio Gioventù, che noi facciamo un po' di, da dinosauri per gli adolescenti, perché sono loro no, che devono da un lato, diciamo così, poterci seppellire, e poter andare avanti. Se noi non glielo permettiamo, rischiamo di diventare degli zombie, altro che, altro che Covid, che appunto ha messo in luce che la vita forse non sta necessariamente chiusa tra le pareti di, di casa, che l'incontro con l'altro, come un po' ricordava anche la, la professoressa in precedenza, l'incontro con l'altro, col legame, col desiderio, è veramente l'unico antidoto alla morte. Grazie. Fatto, eh, cioè, fa, ecco suscita tante secondo me riflessioni a caldo anche, anche nel nostro pubblico perché sicuramente i temi toccati sono tantissimi eh, boh, non so se qualcuno appunto ha, eh, insomma, vuole intervenire o se insomma non sono a stimolare il un movimento che qualcuno può sostenere il mio, diciamo, desiderio di cambiamento generazionale, cioè lo scontro tra le generazioni precedenti e quelle nuove il superamento del vecchio da parte del nuovo, c'è stato un po' un blocco, fine della storia, cioè un blocco che secondo me mi stimolava molto questo, mi suonava questo discorso, su questa mia preoccupazione che sarebbe quella, cioè che le nuove generazioni rompano una generazione critica che rompa e faccia riprendere la storia, diciamo così. Quindi è un altro taglio casa per analizzare, eh, a me non so, a me se, sembra che centri. Non, sì, sì. non l'ho detto esplicitamente, ma assolutamente sì. Venendo a mancare il, il conflitto tra le generazioni, viene a mancare la possibilità progressiva delle generazioni. Questo è il punto. Io devo un po' di questo tema della, della compressione del tempo, quindi come se sia il presente e il futuro non esiste, non esiste, un paolo, sia per i Diciamo, coloro che sono ancora nella finta adolescenza come hanno quasi 50 anni e ancora di più sono più giovani, eh, vedo che c'è difficoltà a vedere questo futuro, insomma, manca... c'è cioè sempre il presente non so, da questa... secondo me, non è probabilmente con questo aspetto. Perché non c'è nessuno che fa un passo indietro. E quindi, come dire, venendo a mancare... Io, per semplificare le cose, faccio... Eh, L'esempio eh, del giochino del 15, che immagino conosciate, almeno io lo conosco con questo nome, è questo dischetto, grande più o meno come un cellulare, eh, con eh, delle tessere che li eh, producono i numeri dall'1 al 14, generalmente sono fosforescenti o verdi o arancioni. E servono, questo giochino serve per i bambini per imparare a mettere in ordine i numeri dall'1 al 14, 1, 2, 3, e si muovono, no? si spostano. Ho spiegato malissimo, però Qual è il punto: che la condizione perché le tessere si possano le tesseri si muovere è che ne manchi una. Se non c'è mancanza, non c'è nulla che si muove, se non c'è possibilità di di giro, di errori anche no? perché magari il bambino mette 1, 3, 2, 5, 9 ma è perché gloria no? che si impara, non sono io che lo devo insegnare, a proposito di imparare invece il discorso sociale contemporaneo degli ultimi, dal dopoguerra in avanti progressivamente sempre più è sempre stato nell'ordine di andare a tappare quella casella perché se no poi ci si frustra ci si, ci si rimane male, diciamo. Però è una stupidata, per non dire altro, perché non permette la collisione, non permette il lutto. Adesso io sono andato giù un po' a gamba tesa anche con questo contesto, non, non l'ho fatto, lo sto per fare, però in, con i colleghi piuttosto che quando si diceva, ah mio Dio, eh, che cosa succede? Il Covid, mica il Covid. Chiaro che siamo tutti stati impauriti, allertati, perché di fatto non sapevamo che da che parte voltarci. Adesso cioè, abbiamo mascherine di tutti i colori. Prima, cazzo, è una mascherina, no? cioè, non ci veniva neanche il Io Ho oh, tuttora un paziente che in tempi non sospetti di covid, dato che amava il mondo orientale, per Natale si era fatto regalare 100 mascherine, perché in Oriente andavano già in giro con le mascherine gli adolescenti gli, gli giapponesi, coreani, eccetera, eccetera, quindi lui ce l'aveva già, no? Quando, cioè, era già pronto. Però io capisco, Sto dicendo, vi sto provocando all'infinito. Eh? Però io capisco perfettamente. Che, come dire, uno se piove prende l'ombrello. Eh, se attraversa la strada aspetta che sia verde, che non si mette a correre di traverso un'autostrada eh, piuttosto che andare contro mano, però, se c'è una cosa democratica nel mondo è la morte, prima o poi che succede? Che sia per la mattonella che, che, che ti cade in testa, che sia per il Covid, che sia per un incidente stradale. Tocchiamoci tutti, fate tutte le cose che volete, eh? Ovviamente. Questo non vuol dire che io mi metto ad andare in contromano in tangenziale, perché vediamo un po' che, che cosa succede. <ride> esatto. Ma spenti nella notte. <ride> Però, se, come dire, questo discorso possiamo tradurlo nel nell'intimazione chi tocca muore adesso il discorso sociale fino ad adesso diciamo, che riguarda gli adolescenti è diventato no ma poverino dai fallo provare ma come no poverino fallo provare e no se no ci rimane no no se no muore e il covid ha un po' shakerato questa cosa qua e ci ha messo nelle condizioni di fare gli adulti di smettere poi chiaramente vogliamo tutti divertirci, ballare, Cazzo. ok però ci ha messo le condizioni di fare gli adulti ovvero Lacan direbbe di fare la parte dell'altro variato ovvero di non avere tutte le risposte questo vuol dire, vuol dire il Talmud dice, no? impara a dire non lo so familiare, vuoi per la scuola, per l'inizio l'università, vuoi perché vai a lavorare, vuoi per una serie di questioni, vuoi no? per la tumultualità sessuale e via dicendo. E allora, da un lato ci può essere il rinchiudersi in sé di fronte a una possibile apertura eh, di possibilità che tu non hai mai sondato, che inevitabilmente ti spaventa, perché sono così ampi così indeboli e così deboli. dall'altro non può esserci anche la possibilità che si innesca in un sistema negrosco e dall'altro anche non c'è la possibilità che si cerchi nella realtà plasmandola eh, una, una strutturazione simile a quella familiare, tale per cui tu ricostruisci quel contesto mh? Eh, attraverso delle interazioni che sono qualificanti, che può essere con nell'ambito universitario, che può essere con, nelle tue relazioni sentimentali, nelle tue relazioni amicali, tale da riproporre quella esatta situazione di eh, copertura, di tranquillità, in cui tutto in qualche modo dato tu e tu sei tranquillo. Allora, Mi sono spiegato? Penso di sì, più eh, altro quello che ho capito io. Eh. Allora, <ride> mh, allora, parto dalla seconda parte. Beh sì. Questo è quello che accade in ogni buona nevrosi che tende, no? che al di fuori della famiglia si riproduca lo stesso dello schemino. Lo schemino dipico, Freud lo dice con, con i professori che diventano la mamma e il papà, piuttosto che le fidanzate, o i fidanzati comunque riproducono quella schematizzazione. Quello è il punto, se ho capito bene, rispetto invece alla prima parte di quello che lei diceva, è che eh, il ventaglio di possibilità è talmente tanto esteso che si traduce in una impossibilità è questo che come dire diventa limitante e allora all'esterno si ritrovano si vanno a ricercare quei meccanismi che si sono diciamo così tra virgolette imparati all'interno del triangolo pubblico ma al tempo stesso nel momento in cui la possibilità è Tesa all'estremo, ovvero, apro chiudo, chiudo parentesi, esempio. Hai più facoltà di scelta con 900 canali o con due? Con due. Con 900 fai zapping tutto il tempo e non guardi mezzo film. Con due scegli se guardare il talk show, la televisione, oppure terza possibilità spengo, che faccio prima. Questo come si traduce nelle reazioni interpersonali al di fuori della famiglia? Che i legami, e ho chiuso apposta su questo, cioè apposta no perché non sapevo che sei arrivato lì, però, che i legami al giorno d'oggi non tengono. Che ehm, il valore delle relazioni non c'è, non che non ci sia più, ci mancherebbe, ma si, si è sempre dato progressivamente meno peso a questo laddove invece, a mio avviso, è ciò che può fare da antidoto alla dimensione più strettamente mortificante del godimento e queste cose qua. Cioè, se il legame, se il rapporto con l'altro viene, detto altrimenti, tradotto nella logica, mettiamola lì, capitalista della mia facoltà di acquisto di oggetti, tale per cui io cambio l'iPhone ogni mese perché me ne danno uno nuovo, beh questo si riflette anche sul cambio del partner, sul cambio degli amici e sul fatto che poi di fatto, fatto, fatto traduco le mie relazioni in termini di quanti follower ho su Instagram. Cosa ti dicono gli adolescenti oggi quando gli chiedi che cosa vuoi fare da grande? Una volta almeno dicevano il calciatore o la vendita adesso dicono voglio diventare famoso che mestiere è di diventare famoso <ride> cioè non lo so che mestiere è chiaro che poi per questo delle ricadute narcisistiche che la metà basta di riconoscimento di rapporto appunto in interazione con l'altro perché noi viviamo in un mondo che è fatto dell'immagine del suo dominio e noi ci sta anche che viviamo l'immagine ma questo a perdita dell'importanza, dell diciamo, della tenuta dei legami tra persone. No, no, no, la nevrosi o la psicosi non sono degli stati patologici, sono delle strutture, è diverso, non sono delle malattie, sono dei meccanismi di funzionamento, laddove il meccanismo strutturale della psicosi è per definizione l'antilegame, lo stare fuori dal discorso, l'incapacità, la difficoltà se vogliamo dotturarla a stare nel legame. Il discorso sociale di oggi è un discorso, da un punto di vista strettamente psicoanalitico, e eh, non voglio dare lezione a nessuno, ci mancherebbe, che però appunto, evidenzia un funzionamento più psicotizzante che neurotizzante, più teso allo sfaldamento dei rapporti tra persone, che alla loro tenuta. O meglio ancora, più teso al mantenere dei rapporti sulla base di qualcosa che invece è fumo, come sono i rapporti virtuali, tanto che, torna, non l'ho detto prima, ma come dire, a maggior sostegno della, di quello che cercavo di dirvi prima, tanto che se c'è una buona notizia che ci ha dato il Covid, la didattica a distanza, eccetera, eccetera, chiedo è riuscito ha detto basta, non se ne può più, vogliamo incontrarci di persona, e cazzo era ora, questo. Due domande che secondo me sono la stessa, mi è piaciuta la differenza tra mondo adulto e mondo adolescente, dato che viviamo in un paese che ha avuto un Presidente del Consiglio 70 anni che era un autentico, cioè adolescente, non crede che il problema sia reale ovviamente, che gli adulti sono gli adolescenti e la seconda che si collega a questo in un mondo dove noi adulti meglio precari, cerchiamo di dare della stabilità a dei ragazzini, cioè credo sia là tutto quello che non dovremmo fare, vorrei sapere la realtà. Allora sulla, sulla prima domanda ehm, io ho, ho una tesi, ovvero che la vita sia l'adolescenza, che l'adolescenza sia la vita, nel senso che l'adolescenza elettivamente come eh, il tempo dei, dei teenager, no? è il tempo della scoperta, è il tempo del, del, in cui il soggetto capisce, che, cioè capisce, prova a capire che cos'è il proprio desiderio, a metterlo in moto, a farsene qualcosa, no? quindi mh, poi uno anche a 40 anni può decidere di cambiare lavoro e andare a fare da qualunque, però è in quel tempo che ti sperimenti, fai... E beh, questo rappresenta per, per certi aspetti tutto il moto stesso della vita. Ne ho parlato ovviamente nel mio libricino di cui vi invito <ride> a questo. Ehm, L'altra cosa, ehm, sì, io ho dei piccoli mantra che ripeto ai, ai genitori dei miei pazienti, e uno di questi è, signori, voi siete gli adulti e voi dovete stare fermi. Chi balla sono gli altri. E non hai idea di quante volte lo debba ricordare? Credo sia un'esperienza di tutti. Cioè, quello che. Mi cioè, anche quello che ha detto, mi spaventa che stiamo cercando dai ragazzini un modo di ribellione. E io sono d'accordissimo con lei, anch'io sto cercando da loro che vengano da me e mi dicano: Sei un vecchio, smettila, per favore, vattene. Sì. Non sono il più grande in sala, come vedete. Il problema è che non ci siamo quasi noi, io parlo per noi le nostre generazioni. Cioè, cioè stiamo sempre cercando di delegare a qualcun altro quello che dovremmo fare noi, dicendo, come Dari adesso, dai sumeri ad oggi, guarda questi ragazzi meno, funzioni. Sì, Sì, cioè, statisticamente parlando, se la prendiamo dei sumeri dovremmo <tose> vivere in un mondo di merda, perché generazione dopo generazione, sai che c'è un momento, in questo <tose> momento, chissà a che punto siamo. È evidente che non è così. È evidente che c'è, come dire, Mm, è come la rugby, no? Cioè l'unico modo che hai di andare avanti è che la palla la devi passare indietro. E se tu pensi, se tu provi a buttarla avanti, no. Devi buttarla indietro per poter andare avanti. Ma questo movimento lo si dà soltanto nel momento in cui l'adulto a sua volta, diciamo così, se ne fa qualcosa del proprio fallimento. Mi è venuto in mente mentre parlava finché non c'entra niente con né con ecco gli adolescenti né tantomeno col col, che è questo si può fare con Claudio Bisio che si trova a dirigere una comunità di, di schizofrenici all'inizio degli anni Ottanta, è una storia più o meno vera, nel senso che prende degli spunti. Con gli altri. Eh? Con gli altri, Non ho capito. Cioè, mi cura con gli altri. No, no, no, il fine no. si chiama si può fare. No. Lui è sindacalista e tra Tramuscul Brusco si trova a dirigere questa comunità. Eh, psichiatrica, si mettono a fare poi delle cose con i parcheggi, vi consiglio, anche divertente. E beh, a un certo punto mh, un, il gruppetto dei pazienti eh, gli dice di no a una proposta che lui fa loro. E c'è lo psichiatra, che tra l'altro è Giuseppe Battistò, cioè rappresentato da Giuseppe Battiston, che eh, dice a un viso che si incazza, dice, ma come, io ho fatto tutto questo per loro? Dice, tu non capisci che il fatto che loro ti dicano di no è la tua più grande conquista. Che loro vogliono fare qualcosa indipendentemente da te. E quindi, come direbbe un recalcati parlando del segreto del figlio, il compito più importante che ha un genitore, una scuola, un discorso sociale nei confronti dei ragazzi è lasciarli andare, permettere loro di andarsi, per la loro strada. Poi è chiaro che se uno dice sai mamma, pensavo di fare il terrorista, mi dici aspetta, posto che comunque è un punto di vista il terrorismo, esatto. eh? Comunque cioè, gli indiani erano terroristi, cioè Washington, Washington era un terrorista non per gli finito. indiani, quindi dipende dal punto di vista, però. Non volevo, pensavo di andare a spacciare, aspetta. <ride> Però bisogna permettere di andare. Grazie. Allora.